Assalamu alaikum wa wabarakatuh Benvenuti a tutti in questa seconda lezione di educazione islamica dal titolo Edeb e comportamento Oggi insha'Allah andiamo a vedere un'altra situazione della nostra vita e come comportarci in questa situazione seguendo quella che è la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam La situazione che andiamo a vedere oggi è quella di come comportarci quando andiamo a fare i nostri bisogni cioè quando andiamo in bagno. E lo faremo seguendo appunto quella che è la sunna del profeta Muhammad sallallahu wa sallam Allora possiamo iniziare alla barakatillah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. La prima cosa che dobbiamo sapere è che Allah azza wa ci ha dato un grandissimo dono che è quello di poter mangiare il cibo, trattenendo nel nostro corpo quello che è utile e espellendo tutto ciò che è nocivo. Questo vuol dire che Allah Azzawajal ci ha permesso di poter mangiare il cibo e attraverso il nostro corpo trattenere quello che ci può fare del bene, ad esempio le vitamine, le proteine, eccetera, ed espellere tutto ciò che ci può far del male. Ad esempio le tossine e tutto ciò che ci può procurare un danno. Però come possiamo eh, espellere ciò che ci fa del male? Lo possiamo fare in diversi modi, attraverso ad esempio il sudore, le feci o l'urina. Quando andiamo in bagno, in generale andiamo a fare le feci e l'urina. Quindi eh, la nostra situazione di cui parliamo oggi è come espellere feci e urina, quindi come comportarci in queste situazioni. Nella religione islamica tutto ciò eh, eh, ci è, è stato insegnato dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e quindi la nostra guida in questo caso è lui e eh, qualsiasi cosa facciamo in questo senso lo facciamo per soddisfare Allah e per poter trarne anche beneficio per la nostra corpo, e per il nostro corpo, per la nostra salute e anche per il nostro spirito quindi eh, il profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ci ha insegnato come comportarci in qualsiasi situazione della nostra vita. E anche come, andata, come comportarci quando, ad esempio, usciamo dal bagno. Vediamo questo hadith. Il hadith dice An abdillahi bin Umara anna al sallallahu alaihi wasallam, kana idha kharaja minal khala'i qal Alhamdulillah il levi adaq aniladhata wa abbaqafi ruwata wa dafa anni ada. Cosa vuol dire questo hadith? Il hadith innanzi è raccontato da Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma ke un sahabi, cioè un compagno del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E Abdullah ibn Umar ci riferisce che quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usciva dal bagno diceva la lode spetta ad Allah che mi ha fatto assaporare la sua gustosità e ha trattenuto in me i suoi benefici e ha eliminato da me la sua nocività. Cioè in questo caso sta parlando del cibo cioè ha trattenuto, mi ha fatto assaporare eh, la gustosità del cibo ha trattenuto in me tutto ciò che è di benefico proveniente dal cibo e ha eliminato tutto eh, ciò che è nocivo dal mio corpo proveniente appunto dal cibo adesso andiamo a vedere il significato di questo hadith allora cioè mi ha fatto assaporare la sua gustosità in questo caso eh, Allah Azzawajal ci ha fatto assaporare la bontà del cibo che abbiamo mangiato quindi noi cosa facciamo in questo caso? ringraziamo Allah Azzawajal per questo per averci fatto assaporare la bontà del cibo. Poi, la seconda parte dice وَأَبْقَى Cioè, ha trattenuto in me i suoi benefici. E in questo caso, ringraziamo Allah Azza wa per, eh, per aver fatto o per aver trattenuto in noi eh, tutto ciò che è benefico, cioè che fa del bene al nostro corpo, proveniente dal cibo che abbiamo mangiato. Ad esempio, le vitamine, e le proteine eccetera eccetera. La terza parte dice: "Wa 'anni adah". Cioè ha eliminato da me la sua nocività. E in questo caso ringraziamo Allah Azzawajal anche per aver espulso dal nostro corpo tutto ciò che è nocivo, cioè che ci può procurare un danno e che ci fa del male, ad esempio le tossine. Ora andiamo a vedere il narratore del hadith cioè la persona che ci ha narrato questo hadith. La persona si chiama Ibn Umar. Ibn Umar, radiyallahu anhu era un compagno del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Eh, il, suo, eh, il suo nome completo è Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, che era appunto il figlio del secondo califfo ben guidato che si chiama Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Ma. Ibn Umar è nato dopo la rivelazione del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quindi dopo al-Wahi, e si è convertito all'Islam insieme ai suoi genitori, quindi insieme alla sua mamma e a Umar ibn al-Khattab, che Allah si è soddisfatto di tutti loro. Ed è morto nell'anno 73 dopo Legira, circa 695 d.C., quali erano le caratteristiche e le qualità di, Omar, eh, di Ibn Omar, Umar? Innanzitutto, quando ci furono due battaglie molto famose che si chiamano la battaglia di Badr e la battaglia di Uhud, lui non partecipò a queste battaglie, poiché era ancora in giovanissima età. Non aveva ancora le forze per poter combattere. Poi l'altra eh, cosa che possiamo sapere di lui è che era molto attaccato all'assunno del profeta Muhammad sallallahu wa sallam e ricercava sempre la sua traccia, cioè ricercava sempre gli ahadith riguardo alle azioni, eh, alle, alle parole, quindi azioni, le parole, le approvazioni del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perché voleva sempre metterle in pratica nella sua vita. Ed è per questo che Allah azza lo avvicinava sempre a ciò che amava. Che cosa eh, possiamo imparare da questo hadith? La prima cosa che possiamo imparare dal hadith che abbiamo letto è che fare i propri bisogni è un grande dono di Allah, per cui dobbiamo ringraziarlo. Dobbiamo ringraziarlo appunto perché eh, far, facendo i bisogni noi in questo senso tratteniamo dentro di noi le cose buone e espelliamo le cose che sono cattive. Le cose che ci fanno del male, quindi Allah Azzawajal, in questo caso, facendo i bisogni, ci fa espellere tutte le cose che ci possono provocare un danno e per questo va ringraziato Allah Azzawajal. La seconda cosa che possiamo imparare è che eh, il fatto di aver reso il nostro corpo un mezzo attraverso cui trattenere il cibo ed eliminare. Le cose che sono nocive, quindi le cose che sono benefiche le tratteniamo e le cose che sono nocive le espelliamo. Questo è un miracolo di Allah Azzawajel, per il quale appunto è un miracolo della creazione di Allah Azzawajel. Ci ha creato in questo modo con un corpo che è un mezzo attraverso cui trattenere le cose che sono buone dal cibo e espellere le cose che sono cattive che ci fanno del male. Poi l'altra cosa che possiamo imparare da questo hadith è che l'uomo ha necessariamente bisogno di Allah. Cioè in questo caso diciamo che l'uomo è faqir e Allah è ghani. In questo caso noi abbiamo bisogno di Allah. Allah non ha bisogno di niente, di nessuno e di niente. Mentre noi abbiamo necessariamente bisogno di Allah anche per le minime azioni che possiamo fare. Tra queste azioni appunto, vi è quella di poter andare in bagno. Quindi senza il permesso di Allah Azza anche questa azione noi non la, non la potremo fare. E dunque, Allah Azza wa è ghanì e noi siamo fuqara. Ora andiamo a vedere qualche consuetudine profetica. E andiamo a vedere il dua all'entrata all'uscita dal bagno, cioè cosa dobbiamo dire quando entriamo in bagno e cosa dobbiamo dire quando usciamo del bagno, dal bagno. La prima cosa che dobbiamo fare quando entriamo in bagno è entrare con il piede sinistro, esattamente come qui in figura si entra col piede sinistro. E si dice, il hadith ci dice che il profeta Muhammad sallam. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا خرج قال غفرانك quindi il profeta صلى الله عليه وسلم quando entrava in bagno diceva o Allah mi rifugio in te dai demoni cattivi e e entrava col piede sinistro. Nel hadith, al-khubuthi sono i demoni cattivi, quindi maschi. Al-khabaithi sono i demoni, eh, le demoni cattive, e quindi sono le femmine dei demoni. E quando usciva dal, dal, dal bagno, il profeta Muhammad, sallallahu alaihi usciva con il piede destro, e diceva, Gufranak, cioè perdonami, chiedeva perdono ad Allah, azzawajal. la seconda consuetudine che andiamo a vedere è quella di non scoprire le proprie parti intime il hadith dice sallam, la yarfa hatta cioè il profeta Muhammad sallam, non si abbassava i pantaloni finché non si avvicinava a terra in questo caso io ho tradotto non si abbassava i pantaloni però in realtà e non alzava la sua tunica perché al tempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam avevano tutte le tuniche lunghe e quindi lui quando eh, voleva fare i suoi bisogni quindi si allontanava innanzitutto dalla gente quindi eh, si isolava e poi quando si abbassava per eh, poter fare i propri bisogni eh, si abbassava lentamente e poi alzava il, la sua tunica solo quando si avvicinava alla terra appunto questo fa parte del pudore del profeta Muhammad wasallam, che non scopriva le proprie parti intime davanti a tutti poi lavarsi le parti intime dopo aver fatto, fatto i bisogni anche qui il hadith dice eh, قال sallallahu alaihi wasallam اكثار عذاب القبر من البول quindi dobbiamo stare molto attenti a lavarci bene, bene le parti intime, sia le, le sia le zone dove esce l'urina, sia le zone dove escono le feci. Questo perché? Perché c'è questo hadith che ci dice che la maggior parte, la causa eh, di maggior punizione della tomba, quindi quando noi moriamo andiamo nella tomba, la causa di maggior punizione è dovuta proprio all'urina, cioè al fatto di non lavarsi bene le parti intime quando si fa l'urina, quindi quando si, van, eh, si fa la pipì. E eh, queste due azioni si chiamano, quindi di lavarsi le parti intime, si chiamano istibra e istinge. L'istibra è lavarsi le parti intime quando si fa l'urina. Invece l'istinge è lavarsi le parti eh, intime da dove escono le feci. E queste sono le due azioni importantissime da fare ogni volta che andiamo in bagno a fare i nostri bisogni. State molto attenti a fare queste azioni perché eh, fanno parte della eh, consuetudine profetica del profeta Muhammad wasallam, e lui ci ha anche avvisato che la maggior parte della, eh, della gente che viene punita nella tomba viene punita per il fatto eh, dell'urina, quindi per non, aversi, per non essersi pulita. Eh, le parti intime dopo aver fatto l'urina poi eh, l'altra consuetudine profetica è evitare di fare i propri bisogni per strada anche questo è una consuetudine profetica e abbiamo il hadith del profeta Muhammad wasallam, dove dice قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ittaqulla'anain qalu wa malla'anani ya Rasulullah قال: questo hadith ci dice che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto stiate attenti alle due cose maledette cioè le cose che vengono maledette sono due Gli chiesero e cosa sono le due cose maledette lui rispose colui che fa i propri bisogni sulla strada della gente o sotto le loro, le loro ombre. In questo caso, eh, il profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ci sta dicendo di non, far, di non fare i nostri bisogni nelle strade dove passa la gente, quindi nelle strade pubbliche, e non farlo nemmeno sotto le ombre dove va a eh, proteggerci la, la gente dal sole, ad esempio. Per esempio, sotto un albero, eh, non, si, non si fa la pipì, non si fanno i propri bisogni sotto gli alberi, perché appunto sotto quelle ombre una persona potrebbe eh, andare lì sotto per eh, coprirsi appunto dal, dal sole e quindi non si fanno i propri bisogni sotto eh, le ombre degli alberi. Poi, l'altra consuetudine profetica è quella di evitare di parlare mentre si fanno i propri bisogni. Anche qui dobbiamo evitare di parlare se non eh, c'è un motivo proprio valido se non per necessità. E qui il hadith dice, cioè narra sempre Ibn Omar, anhu, che un uomo passò e salutò il profeta mentre stava urinando, quindi passò non davanti a lui ma passò un pochino più lontano da lui mentre il profeta stava urinando, dov'ide? E lui lo salutò, ma il profeta sallallahu non rispose al suo saluto. Quindi noi, in base a questa consuetudine profetica, non dobbiamo parlare mentre facciamo i nostri bisogni, a meno che non ci sia una necessità per la quale possiamo parlare. Le buone maniere. Ora andiamo a vedere qualche buona maniera riguardante il comportamento di entrata in bagno. Ad esempio, quando entriamo in bagno dobbiamo stare molto attenti agli schizzi di urina che potrebbero finire sui nostri vestiti. Questo perché? Perché la nostra preghiera, quindi, se dopo vogliamo andare a fare la nostra preghiera, dobbiamo farla con dei vestiti che eh, non siano stati toccati da negesa, quindi da qualcosa di impuro e la pipì quindi l'urina, è qualcosa di impuro che non deve assolutamente toccare i nostri vestiti, altrimenti possiamo invalidare, potrebbe invalidare poi la nostra preghiera. La soluzione quale potrebbe essere? Potrebbe essere quella di fare la pipì, ad esempio, anche seduti, che forse è la soluzione migliore affinché gli schizzi di urina non finiscano sui nostri vestiti. Poi l'altra buona maniera è quella di rimettere a posto il bagno una volta finito di fare i propri bisogni. Quindi mettiamo, o lasciamo il bagno pulito esattamente come vorremmo trovarlo noi prima di entrare. Quindi queste sono delle buone maniere da, eh, da poter attuare. Ora vediamo problemi e soluzioni. Ad esempio, sono fuori, all'aperto. E mi scappano i miei bisogni, i miei bisogni e non trovo eh, bagni pubblici. Come mi dovrei comportare in questo caso? Allora, in questo caso non ci sono proprio bagni pubblici e quindi devo per forza fare i miei bisogni all'aperto. Il Profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa come abbiamo visto prima, ci ha eh, detto di non fare i nostri bisogni. In alcuni luoghi, ad esempio nella strada dove passa la gente oppure sotto eh, le ombre eh, dove si va a proteggersi la gente dal sole. Dunque io, se sono per strada e mi scappa eh, il mio bisogno e non ci sono bagni pubblici, allora mi devo allontanare il più possibile dalla strada pubblica, da dove passa la gente. E soprattutto mi devo anche... Eh, mi devo anche allontanare da tutti gli alberi dove si va a, protegge, a protegge, proteggersi la gente, quindi dal, dal sole, e a quel punto posso fare i miei bisogni in un luogo, eh, in un luogo quindi, eh, lontano da queste due cose. Questo però solo nel caso di necessità in cui io non trovo i banni pubblici. Nel nostro caso, la maggior parte delle città hanno comunque dei banni pubblici e quindi... Se mi scappa la pipì, cerco un, lu un luogo pubblico dove c'è un bagno e poi vado a, eh, a fare i miei bisogni esattamente nel bagno. Poi, l'altra eh, problematica è questa. Mi scappano i miei bisogni e ho con me qualcosa dove vi è zikr di Allah, cioè qualcosa dove c'è la parola di Allah, Azawajal, che potrebbe essere un libricino. Eh, piccolo che contiene gli adhkar di Allah Azzawajal, oppure qualcosa che contiene il Corano ecco, tutti questi libri eh, per esempio eh, non possono entrare in bagno e allora come mi devo comportare in questo caso? la soluzione è lasciarlo fuori quindi prima di entrare lasciarlo fuori oppure lasciarlo a qualcuno se è qualcuno con noi lasciarlo a qualcuno che è con noi Entrare a fare i nostri bisogni e poi uscire e riprenderci i nostri oggetti. Ora andiamo a vedere altre consuetudini profetiche riguardanti appunto la situazione dei bisogni. La consuetudine che andiamo a vedere adesso è usare la mano sinistra per lavarsi le parti intime. Abbiamo un hadith a riguardo che dice... An Hafsa Taradi Allahu anha Anna Rasulullahi Sallallahu alayhi wa sallam Kane yeja alu yamina hu li ta'amihi wa sharabihi wa thiabih wa alu yasara hu li ma siwa ذلك Cioè, in questo caso ci narra Hafsa Ke una del li del profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam E che Allah sia soddisfatto di lei E ci dice che il profeta usava la sua mano destra per mangiare, per bere, per indossare i suoi vestiti, e la sua mano, destra, mano sinistra per altro. Quindi per il resto utilizzava la mano sinistra. Qui c'è un errore, dovrebbe essere mano sinistra e non destra. E quindi la mano destra la utilizzava per, man per mangiare, bere, indossare i suoi vestiti. E la mano sinistra la utilizzava per lavarsi le proprie parti intime. Quindi... Da questo hadith possiamo capire che quando andiamo in bagno facciamo i nostri bisogni e dobbiamo lavarci le nostre parti intime, quindi l'estibra e l'estinjah, lo facciamo con la mano sinistra. Poi l'altra consuetudine profetica è fare i, bisogni, i propri bisogni senza mostrare le proprie parti intime. Ecco, anche questo è molto importante. E riguardo a questo abbiamo un hadith che dice... An Anasin radiallahu anhu قال كان النبي إذا انطلق تباعد حتى لا يكاد يرى. Cioè, ci narra un sahabi, cioè un compagno del profeta Muhammad, وسلم, che Allah sia soddisfatto di lui, e ci dice che il profeta, وسلم, era solito, quindi, quando voleva fare i bisogni, era solito allontanarsi al punto da non essere visto. Quindi lui si allontanava e faceva i bisogni eh, praticamente lontano dalla, dalla gente per non essere appunto visto. Ok, con questo noi abbiamo finito la nostra lezione di oggi e quindi la nostra seconda situazione. Io vi do appuntamento inshallah alla prossima settimana eh, dove tratteremo Un'altra situazione che vi anticipo già si tratta del wudu, cioè dell'abluzione. E, e inshallah noi ci vediamo la settimana prossima. Non vi dimenticate, se, vi volete, se volete che vi arrivino tutte le notifiche eh, di questi video, di questa serie, di iscrivervi quindi, a tutti i nostri social di Islam Italiano e eh, di lasciare dei commenti affinché questi possano essere visti anche da altri. Se... Con questo noi abbiamo finito la nostra lezione di oggi. Io vi do appuntamento, inshallah, alla prossima settimana quindi con la prossima situazione che vedremo, che vi anticipo già che si tratta di Udo, cioè di abruzione, e, e quindi la prossima volta parleremo di questo argomento. Eh, se vi è piaciuto questo video, il contenuto, e volete che vi arrivino tutte le notifiche dei nostri video, quindi tutto ciò che mettiamo, allora seguiteci su tutti i social, quindi su YouTube, su Facebook, su Instagram e su tutti i social, e inshallah vi arriveranno tutti i contenuti che eh, pubblicheremo. Io vi ringrazio un'altra volta e Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.